Adesso intervisteremo il dottor Cialvella. Salve! Buongiorno. Come le sono sembrati i corsi? Il corsi è sembrato molto interessante, mi è piaciuto tanto, è stato bravo molto anche il docente. Tutto quello che ha spiegato è molto applicabile, anzi deve essere applicato in laboratorio. Quindi pensa che potrà essere utile quello che hai imparato oggi anche in ambito lavorativo? Sì, sì molto utile. Ok. E ha trovato un corso facile da seguire? Un corso facile da seguire eh, usando parole tecniche, giuste, eh, facendolo diventare leggero quando serviva. In modo di tenere l'attenzione di come docente è stato molto coinvolgente. Riguardo l'organizzazione si ritiene soddisfatto oppure ha qualche suggerimento magari? No, l'organizzazione pure mi è piaciuta. Okay. E come ha conosciuto il corso? Il corso l'ho conosciuto perché abbiamo richiesto al, a Fabrizio di venire in azienda per vedere un po' la situazione delle cappe e quindi lui ci ha portato anche un in inviti per questo corso. E avete conosciuto la Cappe tramite il sito internet oppure ne hanno parlato altri collaboratori? L'abbiamo conosciuto tramite il sito internet, l'abbiamo visto e poi abbiamo chiesto un preventivo su alcune cose che servivano in azienda. E lei in particolare ha avuto modo di leggere qualcosa del Dottor Civillo, magari qualche articolo, libro oppure... Mm, no, l'abbiamo in azienda ma ancora lo devo vedere. Ok. E che ne pensa del fatto che la Tecno si impegni così tanto per promuovere la formazione? è una cosa buona, è una cosa giusta, perché la formazione serve nelle aziende soprattutto perché serve soprattutto a vedere, a non far arrivare alle persone che stanno davanti a queste cappe, guarnite di, di elementi. Certo, pensa che il fatto che comunque la Tecno che organizza corsi di formazione sulle cappe sia un'azienda totalmente focalizzata sulle cappe, questo può essere un valore aggiunto secondo lei? Sì, perché vede solo quell'aspetto e quindi si focalizza su un aspetto e non su un ampio raggio. Quindi un ampio raggio uno dice io prendo tutto, però faccio poco di tutto, invece solo su una cosa io vado su Va quello e vado in specifico. Perfetto, grazie mille.